Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Hai una voce flebile, poco sonora e vuoi potenziarla? Vediamo come puoi fare. Cantare, cantare, cantare in Libertà. Se hai una voce un po' troppo leggera, poco sonora, Alcuni consigli che posso darti sono questi. Magari se non hai un pianoforte o una chitarra, scarica una app con un pianino sul telefono in modo che tutti possano fare questi esercizi. Prendete una zona centrale e comoda per il vostro range vocale. Poi magari guardate la puntata sui range vocali. Per esempio, prendete una nota Do e cantatela per esempio con la lettera I. I, partendo piano e cercando un punto in maschera, che è questa zona. I, I, dove esca solo il suono e non l'aria, per esempio. I, perché questo, l'aria è bella da sentire quando, quando si canta ma indebolisce il suono. Se noi dobbiamo potenziare una voce, dobbiamo cercare di eliminare l'aria. Quindi poi andate avanti, fate Do diesis, Re, Re diesis, Mi e così via, cercando nella voce una specie di metallo. I Portando in questa zona la risonanza, e poi cambiate la I con tutte le altre vocali, in quest'ordine: cercando di rimanere sempre in questa posizione. Vedrete che facendo 5 minuti 10 minuti al giorno questi esercizi. Vedrete che migliorerà la vostra potenza vocale e piano piano riuscirete a cantare più forte. Ovviamente la voce all'inizio sarà piccolina, abbiamo detto I oppure E, poi piano piano cercherete piano piano di allargarla, E, usando le risonanze, senza mai spingere. Mi raccomando, senza mai. Uh, spingere perché sennò si va a finire sulla gola e eh, non va bene questo è come mh, ad esempio se noi volessimo fare un buco al muro con un trapano grande mettiamo, prendiamo un trapano mettiamo una punta così e buttiamo il muro per terra oh. invece piano piano si comincia con una, una punta più piccola poi uh, si cambia uh, uh, fino a che si può fare un buco più largo è uguale per la voce bene in questo modo potrete potenziare la vostra voce ma ricordatevi che la potenza è nulla senza controllo